Politicamente scorretto è una rassegna che si svolge già da 17 edizioni a Casalecchio e io sono particolarmente orgoglioso che quest'anno riprenda nelle sue forme piene di presenza è da sempre un momento di approfondimento culturale che serve a tutta la nostra comunità per indagare fenomeni che poi creano maggiore coesione una volta che arriviamo alla verità che vuol dire anche giustizia. Il programma di quest'anno, come è stato visto e illustrato, è un programma che guarda a grandi stragi, grandi eventi che ci sono stati, non solo a livello nazionale come la strage di Capaci o il delitto Pasolini, o la... ma anche a livello locale come... A Bologna la strage del 2 agosto, e c'è un richiamo anche alla strage del Salvemini: quindi un modo di sottolineare come lo Stato non debba essere contro i cittadini, ma deve essere a fianco ai cittadini. Quindi, verità e la ragione di Stato non deve essere mai contro la verità e la giustizia per i nostri eh, concittadini e quindi con le nostre comunità.